oggi parliamo della carson del colorificio carson e in particolare della lavabile setosa moe una lavabile seta eh, un prodotto vinilico eh, che ho utilizzato molte volte eh, sui, sui miei cantieri è un prodotto che ha un rapporto qualità prezzo decisamente buono eh, con 15 litri per un costo di 50 euro circa all'atta. E la, la resa è di circa 10-12 metri quadrati um, per litro è una, è una lavabile che ha um, veramente un'ottima copertura e si può eh, tranquillamente utilizzare per gli uffici o per gli appartamenti anche su eh, pitture, vecchie pitture purché non siano in fase di esfoliazione, questa è una cosa che ovviamente saprete, e dando una mano di fondo e poi insomma, due mani di questo prodotto eh, sicuramente sono sufficienti per una buona copertura. È un prodotto, del consiglio, un prodotto che consiglio, che sicuramente ha un, ha un ottimo, è un ottimo prodotto, ha un, ha un buon valore, e, nel mio caso l'ho utilizzato come ripeto tante volte, quindi è sicuramente una, una, un prodotto da utilizzare. La scheda tecnica dice che ha pennello, è diluito con acqua ovviamente, eh, se potessi utilizzare il pennello deve essere di diluito al 35%, con rullo 25%, pistola airless con il 40%, resa indica, indicativa come già detto 10-12 metri quadri per mano. E a due mani ovviamente essiccazione un'ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore essiccazione completa è sicuramente una, un prodotto è, è, una, è una resina vinilica quindi parliamo non di una vinilica, ma di un vinilico è sicuramente un buon prodotto che vi consiglio eh, di, di provare e che eh, trovate insomma tutte le specifiche sul sito eh, della, della Carson eh, che è colorificiocarson.com a presto e se vi interessano questi contenuti iscrivetevi al canale e rimanete connessi e insomma ci saranno altri video anche su prodotti della Carson. A presto!